Eh, lo spide è il primo e più importante passo per rimettere ordine nel gotico panorama della pubblica amministrazione italiana, nonché un'importante opportunità per valorizzare il modello di sviluppo software collaborativo. Roberto Guido, a te. Partiamo da una premessa, in Italia non sembra, ma siamo, poi si è piuttosto alla per quanto riguarda l'accesso a servizi digitali e della pubblica amministrazione, non sembra perché non, magari non ci troviamo a utilizzarli perché, qui vediamo poi al, detto la cosa positiva, ovvero ci sono i servizi, ma vediamo anche la cosa negativa, ovvero è difficile accedere ai servizi perché ogni volta che possiamo interagire con un diverso entro, una diversa istituzione, bisogna... Per ehm, registrare un nuovo account spesso doverlo no anche valutare, quindi andare personalmente allo sportello, presentarsi i documenti, fare tutta una, una procedura che conviene quasi andare allo sportello fisicamente che non eh, accedere al, al servizio online e quindi viene un po' eh, persa eh, l'opportunità del servizio online. Eh, Speed va sostanzialmente a eh, cercare di risolvere questo problema. Questo problema alla radice di quello che poi è tutto l'accesso al digitale, alla ai al al servizi e quant'altro. Sostanzialmente, in cosa consiste? Al fatto di, ehm, al fatto di non avere eh, dozzine e dozzine di account registrati in maniere eh, diverse trasversali tra di loro, in modo suo, ognuno in un contesto diverso, ognuno eh, in un modo diverso, ma avere un unico account registrato presso uno dei provider. Eh, autorizzati, certificati dal, da Agido e da chi altri ehm, avere un account unico che quindi viene una volta sola validato, una volta sola che si presenta eh, dove necessario con i documenti di e si dice io sono certifico cioè, di essere eh, proprio Roberto Guido, sono proprio io queste sono le mie credenziali e a questo punto eh, si può accedere eh, tutti gli altri servizi che, possono, che hanno accesso alla Speed hanno modo di eh, validare l'identità eh, della persona, viceversa, eh, questo non soltanto per i servizi esistenti ma per opportunità anche per i servizi non ancora esistenti, perché eh, nel momento in cui io vorrei condividere dei servizi, delle informazioni con delle persone, ma devo eh, validare eh, l'identità di queste persone, tanto più nella scuola, nel momento della scuola, in cui devo eh, interagire o esporre dati potenzialmente sensibili di minori, devo essere ben sicuro che questi dati vadano soltanto nelle mani di eh, chi ha autorizzato e chi può effettivamente vederli. Um, ovviamente registrare un account per eh, ogni genitore per far accedere al servizio di quant'altro sarebbe un po' complicato, ma nel momento in cui esiste questa opportunità, questa, questa possibilità, magari c'è modo di utilizzare questo sistema per fare in modo per sapere a priori che la tal persona è. Eh, ho un account verificato o un servizio terzo che mi garantisce il fatto che quello personale è proprio chi dice di essere e a questo punto sono in grado di fornirvi le informazioni che mi sta chiedendo eh, Questa è la teoria, questo è quello che è stato normato, legiferato, documentato e quant'altro. Dopodiché vedo la pratica. Eh, parte c'è il mio sito che voglio, eh, su cui voglio far accedere al servizio informazioni, che può essere anche il sito della scuola, il sito dell'ASA, il sito del comune, il sito di quello che è, eh, dall'altra parte ci sono i fornitori che certificano l'identità degli utenti, in mezzo ci vuole un qualche pezzettino di software, un modulo, una libreria o qualche cosa che permetta ai due pezzi di parlarsi tra di loro e quindi eh, da un utente eh, autorizzarlo, eh, identificarlo, autorizzarlo, eccetera, eccetera. Ehm, questo questione di software è quello su cui stanno lavorando in modo un po' isolato, un po' indipendente diversi enti, diverse istituzioni che un po' ciascuno con fatti propri sta cercando di eh, arrangiarsi per cercare di entrare in questo, eh, in questo nuovo mondo, e chiaramente gli enti più grossi sono più eh, facilità, no? avendo le risorse, magari avendo eh, ti, ti i tipi di programmatori interni, i più piccoli più o meno si devono arrangiare sperando che sia stato si arrangiare ed è qui che nasce eh, l'intervento della comunità. Sul, sul sito di consiglio di già da qualche mese stiamo eh, stavo gestendo alcune campagne di raccolta fondi per finanziare concretamente per supportare, una a parole, ma con dei denari sul tavolo lo sviluppo di applicazioni, soprattutto nel mondo della scuola ma non solo ehm, due o tre mesi fa è stata lanciata l'iniziativa per fare, esattamente quello che dicevo prima, ovvero scrivere il modulino software per quelli che sono i CMS più, eh, più popolari, più utilizzati ehm, nel mondo della scuola, ma non solo che sono ovviamente i wordpress e di parlare, ehm, e a questo punto provvedere a un'implementazione, coinvolgere il programmatore che sa, che sa per coinvolgere e a questo punto rilasciarlo liberamente in modo che tutti possano prendere il modulino, mettere nella cartelletta dedicata, o meglio ancora eh, confidiamo nel fatto che nel prossimi release di porta aperto sul web e gli integrano direttamente in questo modulo e eh, proprio via il fatto di poter a questo punto fornire dei servizi addizionali dal proprio sito al, all'esterno. Si, mi mi raccontava prima qualcuno, Luisa che non, non vedo qui in giro, ehm, una delle infinite potenzialità di, eh, di questo sistema è eh, nel momento in cui voglio far eh, firmare i moduli dei professori e dei docenti eh, che per le nostre per del mondo esotico. Conoscete, conoscete meglio di me, eh, o firmo il pezzo di carta della segreteria o interagisco con il sito web, però anche lì ha un, un, un sistema di autenticazione che ha eh, una semplice di username e password, non si sa bene quanto possa essere sicuro e affidabile, nel momento in cui questo genere di servizi vi faccia passare per una piattaforma di eh, autenticazione e di um, autorizzazione diversa, a questo punto sono in grado di certificare il fatto che è quella persona che dice di essere e quindi applicare quello che è la richiesta che mi sta tenendo. Um, questa iniziativa di donazione di un SIT uh, ha fatto attenzione un po' di, di, di orecchie, uh, siamo in contatto con Agit, ma è una cosa ufficiosa quindi non ti tre giro. Uh, ha attivato, attivato una serie di comunità, tra cui ovviamente Porta aperto sul web, eh, i mancabili che grazie a CEO ci sono, tipo Wordpress Italia, tipo eh, Giula Lombardia, una serie di comunità di sviluppatori, di persone che si mettono da lì a programmare, a codare, eh, che sta lavorando su questo progetto, su, su questa iniziativa. Eh, nonché eh, oltre ai 3CMS, di riferimento poter integrare questa possibilità anche l'Am School, il registro elettronico, che è stato citato di cui sentirete parlare ancora oggi, eh, che apre ovviamente eh, scenari eh, molto interessanti sul fatto di poter condividere informazioni, i voti, le presenze e quant'altro con i genitori che stanno a casa a questo punto possono essere autenticati con il loro bello account speed senza, grossi, eh, senza troppe complicazioni da parte della scuola che chi gestisce il, la piattaforma. Eh, questo è quanto, eh, anche in questo caso, eh, in questo, caso eh, questo è l'ennesimo esempio di come eh, mettersi insieme, forse molto spesso, l'unico modo per riuscire a eh, cogliere un'opportunità o una possibilità, l'importante è esserne consapevoli. Grazie a tutti.